I room tour continuano. Seba ci fa vedere l'appartamento provvisorio dove ha dormito per qualche tempo tra il febbraio e marzo di quest'anno. Ciao a tutti, benvenuti su un nuovo video Oggi volevo farvi vedere un appartamento in cui sono stato per un mese in Giappone Questo è Ichigawa Appartement Sabretta Kodawa Dai E io sono stato un mese in questo appartamento al mio ritorno in Giappone Ho prenotato questo appartamento perché io sono tornato in Giappone Questa è l'entrata, guardate, inserite la chiave qua Si apre la porta Guardate anche il lobby è carino, qua potete... Ogni tanto ci fanno dei meeting e cose così Quindi è abbastanza interessante Prendiamo l'ascensore che non arriverà mai Ecco qui che è arrivata la nostra ascensore wow. Che vi schiaccia, ovviamente, mannaggia, peggio di un gatto. E come vi dicevo, questo è il periodo peggiore per affittare appartamenti. Cosa mi dice? Mi ha detto mi ha aspettato, grazie. È il momento peggiore per affittare appartamenti in Giappone, quindi siccome affittare un appartamento in Giappone è molto caro e c'è anche bisogno di un sacco di procedure, ho deciso di prendere un appartamento per un mese, qui ci sono già i miei bagagli perché adesso mi sto per trasferire nella casa nuova. Questo è il Jiggly che ha vinto Aki. Entriamo subito in casa. Allora, questo è l'appartamento, costicchia un po' perché costa 180.000 yen, quindi assolutamente non è poco. Mi tolgo le scarpe, sono in tenuta da palestra, come potete vedere, oddio che... Calzino. Eccoci qua Tolte le scarpe e entriamo in casa Però devo dire che almeno passano a farti le pulizie una volta a settimana È quasi come stare in un hotel Qua c'è la stanzetta col vostro letto Comodissimo Poi cosa c'è? Oh oh Il mio ipod che poi me lo dimentico Accidenti Un tavolino che potete fare il pranzo Poi qui c'è la zona armadio Con anche telefono Io non ho mai visto un telefono così da non so quanti anni Il ferro da stiro Una lampadina L'asse da stiro L'aspirapolvere Poi c'è la cassaforte E dei Dei Dei Cassetti, non, oggi non so l'italiano Poi qui c'è il DVD, la TV, il modem del wifi Che va velocissimo, non avete idea Ho passato 100 giga in tipo due ore Poi qua c'è il telefono e il fax Cioè due telefoni in una casa di 10 metri Non capisco, no, saranno 20, penso Poi qui c'è un, vabbè, i tissue Questo qua, vabbè, non c'entra con la casa Qua potete ricaricare il telefono Qui c'è il balcone Il balcone, devo dire, è abbastanza ampio tutto sommato Ci ho provato a fare un video ma non ci sono riuscito Ci abbiamo le palme davanti a casa Non chiedetemi perché le palme Mio dio la palma più triste che ho mai visto Vabbè comunque la zona Cioè la zona è abbastanza costoso Vivere in quest'area Soprattutto perché sono un pazzo dalla stazione Comunque qui c'è il citofono Qua potete vedere Qua vi compare chi suona Rispondete qui Poi qui c'è il condizionatore Vabbè le coperte Gli attaccapanni Vabbè insomma Diete di particolare Una casetta normale Però ho detto vabbè vi faccio il tour Scusate sono stato qua bese. mese ecco, statami, È costata 180.000 yen Sta casa almeno ve la faccio vedere Questo per regolare l'acqua calda anche se questo è praticamente l'unico appartamento in Giappone senza il bagno Cioè no, c'è il bagno, dico la vasca da bagno io Non so mi ho fatto a vivere senza vasca da bagno Perché io adoro farmi il bagno tutte le sere Come la maggior parte dei giapponesi Quindi, vabbè per mettere le cose che lavate Qua non c'è una luce Eccola qui Qui c'è il microonde Qui c'è il frigorifero Vuoto perché vabbè sto per andare nell'altra casa Il freezer Il bidone L'estintore Poi ci sono le padelle Vedete abbastanza pratica Specchio così Così di prima mattina vi potete vedere Qui c'è una luce che non ho mai, cioè non ho mai capito se l'altra è rotta o se è per bellezza Comunque ne funziona solo una Poi qui cosa c'è vabbè il bagno, bagno normale Tra l'altro è strano perché questo è veramente un bagno particolare Perché è difficile vedere il bagno, la vasca, cioè nella stessa stanza Di solito sono separate in molti appartamenti in Giappone Quelli un pochino più grandi perché questa non è una casa Cioè è piccola, magari per gli standard in Italia ovviamente è piccolissima Però per il Giappone non è microscopica Quindi è strano che siano insieme Qui c'è la lavatrice che lava benissimo Questa lavatrice devo dire Qui non so che cos'è, non ho mai aperto Rifaccio saltare qualcosa. Non toccare niente. Non toccate niente. Qui, in ogni caso, nel dubbio. Qui c'è il cesso. Ovviamente, il cesso con il Io, il wascioretto, è una cosa che non capisco. Perché non mettono anche in Italia? È così comodo. Tra l'altro, non vorrei dire una cazzata. Poi controllo. Vi metto qua la notizia. Ma mi sembra che l'abbia fatto un italiano. Comunque, non l'ha inventato comunque un giapponese. Interessante, sta cosa. Vabbè, qui c'è la zona vasca. Dove se no, la zona doccia. Dove se lava Io non approvo. Cioè, non siamo in Corea. Perché dovete sapere che la Corea praticamente non ci sono vasche da bagno. Cioè, o comunque. È molto più raro rispetto al Giappone ci sono le, le docce mentre in Giappone la doccia è insieme alla vasca praticamente non puoi cioè hai quasi in tutti gli appartamenti avete la vasca tra l'altro ci sono appartamenti con anche la vasca e senza il water per dire e ci sono anche appartamenti senza nessuno dei due ma vabbè comunque l'ho detto anche questo nei miei video delle 25 curiosità magari ve lo lascio qui un pezzo andatevelo a vedere se volete mettere gli ombrelli ricordate mettili qua qui c'è anche non so come si chiami questo in italiano scrivetemelo nei commenti non è che era sto gran che di tour però siccome tutti mi chiedete dove i. Vivi, o come si affittano le case in Giappone, se dovete affittare una casa in Giappone per un periodo limitato e avete un po' di soldi da spendere io vi consiglio questa real estate che vi lascio poi in descrizione se ritrovo il link, diciamo non è male non è male però ad senso costicchia un po' però almeno vabbè è molto sicura è super vicino alla stazione è pulitissima, passano a cambiarti le lenzuola ogni settimana, ti puliscono la casa il wifi funziona benissimo, è funzionale però diciamo per periodi limitati io in questo periodo volevo rimanere in Giappone solo 4 settimane tornando in che avevo un lavoro un mesetto E poi tornare di nuovo qui Tuttavia per il fatto del telefilm che mi è arrivato Questo nuovo telefilm ho dovuto prenotare per un Devo stare qua adesso anche marzo-aprile Quindi ho deciso di andare in un altro appartamento Perché era eccessivo 180.000 yen Per una casa così piccola Quindi vabbè vi lascio alla prossima puntata Di Seba Room Time dell'invasione se barbariche Beh l'invasione se barbariche è casa mia Non sono proprio invasioni se barbariche Comunque la tanto per dire vabbè era un video tanto per Spero che questo tour vi sia piaciuto Ditemi che cosa ne pensate ditemi se volete vedere il telefilm di Sebastiano Serafini e tra l'altro volevo farvi una piccola challenge tra tutte le case di Sebastiano che avete visto qual è la casa che vi è piaciuta di più vi ricordo che ho anche fatto invasione a casa di Lilletta, vi lascio qua un pezzettino del video, ho invaso casa di Yuriko, ho invaso una casa di 10 metri quadri, poi cos'altro ho invaso non lo so però ho invaso la casa di Mates <ride> la casa di Mates è stata una grande bella invasione, vabbè comunque ditemi quale vi è piaciuta di più e noi ci vediamo con un altro video, sempre domani alle 2 di pomeriggio un abbraccio e ci vediamo a un prossimo video penso domani alle 2 ciao! comunque se vi chiedete come si esce di casa praticamente basta lasciare questa chiave nell'apposita busta la mettete nella casella delle lettere e voilà trasloco bello e finito adesso non so se riesco a arrivare a un taxi con tutta sta marea di cose comunque vabbè spero che vi sia piaciuto questo tour ciao to the